Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e, e Marco 007, 007. <ride> E sono Tamatsuki per Mario di Origami King Nell'ultimo episodio eh, abbiamo esplorato il coso, il, il deserto buio E in una parte che, abbiamo, che non è stata registrata Siamo andati in questa parte del deserto, per sbaglio quindi ora torniamo indietro. No. Perché non stava registrando e Marco tranquillamente ha deciso di andare in un'altra schermata. ne sapevo che non stava registrando. C'era... Non stava registrando? Non, non, non c'è il contatore. Vabbè, comunque si acconsiglia. ci cioè ha detto, wow, oh, questa torre si può entrare. Ok. Ma noi non Tutto entreremo qui. per ora. Uccide e questo è un Todd che ho appena scoperto che c'è. Comunque iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Non no, dire no, non, no, non rispondete al no, sondaggio no, perché no, non c'è eh. nessun sondaggio Sì basta. che c'è, l'ho lasciato lì poi... È notato la cima di questa torre Non so perché ma quella faccia è un'area familiare E poi se devo essere sincero Quello tipo raffigurato là sopra è proprio un belloccio <ride> Soprattutto perché è un Todd e, e, Tipo la, la, i loro standard di bellezza sono la, la cosa che sono tutti Cioè se non c'è la bellezza tra loro, sono tutti uguali <ride> Niente, niente. Gira voce che tu possieda una scarpa mobile fiammante. Quando premi, uh, che pizza. Ma dopo, dopo tutto, anche correre a piedi sì. non è così male. Eh, no, corri, ma corri Ma Mario non lo può fare. Corri tu a piedi attraverso tutto il deserto, ciccione. Che è successo? Ah, sono i nemici. Puoi investirli. Che cos'è questo? Un tartosso. Un tartosso li puoi investire se vai veloce. Che fai? E sto coso. No. La oh, ucchertola. Vedi ora la devi prendere. Non dimmi che è come la scimmia. Devi aspettare che viene giù. Oppure no. andare tu su. Andar ah, ah, ah. Vado io su. Andare io su. Sì, un altro caffè. Non sarebbe più divertente guidare? No. Zitto. Hai visto che sangue è freddo? Hai visto che sangue è freddo? Perché non l'hai letto? Stavo guardando un'ottima la No, non siamo in live. Stiamo La guardando un'altra live del, del nostra, appunto, uh, eh. E comunque non è una live, è una premiere. Si, sì, vabbè. Ah, oh è ha. finito, corriendole. E ora che farai? Uccido qualcuno. No, letteralmente. Imbezzilo. Questo i, I tartossi non li abbiamo mai discomunicati. No, oddio. No, ecco così. Easy as that Va bene, la prossima volta non investo i cartossi. Mm. Allora che cos'è? Di nuovo un caffè? Sì, è un bar. Entra. No, invenzioni, bene. Vedi perché l'altra volta l'avevo confuso per un laboratorio? Eh sì, o sono uguali. Di nuovo nella realtà aumentata state. C'è realtà aumentata. Ah, fiu, grazie Mario. Pensavo di rimanere là incastrato per sempre. Ti trovi in una delle succursali Eh? Una delle succursali dal centro, centro di ricerca vabbè. di questa zona, deserto carta vetro maggiore. Ah, no, ma Mario, vuoi uh, che te, te le faxporti? Mi sono te le faxportato perché so che c'è un, un Una nuovo sì, invenzione che L'aveva detto il Todd. Il capomastro Todd. No, l'aveva detto un Todd che abbiamo che abbiamo salvato. In realtà no, c'era la notifica sopra. Stupendo, ah, stavolta certo, ho davvero superato me stesso. Ah Mario, ti andrebbe di assistere in un piccolo esperimento? Che okay. non se invece di, ri di rilevare altro ci fosse un gadget capace di rendere te non rilevabile? Beh, ora rimarrai a bocca aperta, illustrati gli occhi, ti presento la tuta plastificatrice. Cioè praticamente i nemici non mi vanno addosso. Lo sarà eh, ti rende... Scusa. Oh mio Dio! Ti rende invisibile, madonna. Tuta plastificatrice, e sia. salta dentro quel tubo e ti darò una breve spiegazione. No... Ah ok, tutta plastificatrice Entra, ve l'ho già detto Ah, e, e gli stavo semplicemente parlando Tutta plastificatrice, sì. sì, vuoi fare una prova? Bene, ora il tutorial Come sempre Ok Mario, vediamo se Vediamo un po' se la tutta plastificatrice è della taglia giusta per te Visto, anzi, non visto La tuta ti ha reso trasparente Ora potrai infiltrarti tra i nemici Senza essere notato. Un percorso sicuro verso la vittoria. Cosa è praticamente la maschera goomba? No. Perché? Perché? Cosa funziona con i ciccioli, origami. Funziona. Ha okay, funzionato okay, pure okay, con gli origami, okay, origami normali. Perché okay, non finire addosso a un nemico però così rivelesti la tua posizione. Sì, ma non, ah, lo, okay. non la puoi usare sempre. Ah già, è vero. I nemici più svegli poi potrebbero accorgersi del tuo trucco. Quindi stai sveglio anche tu e occhio. <ride> I Goombas non sono svegli Come quella deradatta Anche la batteria tutta si esaurisce la svelta Tieni d'occhio la carica Ma ora banda le ciance Mettiamo a prova questa tutta uh, ah. Ok devo arrivare a un punto Sì, sì. devi arrivare al punto Arriva la bandiera piana che la batteria si esaurisce. Non farti scoprire dai soldati rigami. Sì, quindi non li devi toccare semplicemente Mi sembra Oh mm. vai mao è tipo sottilino ma meglio visto che è sottilino era del tutto inutile beh no è inutile no non lo tu sei inutile Deal with it deal with it Non stiamo fingendo di piangere mi sta arrivando uno stamoto Invece si sì, stai piangendo Ora piangi Non lo toccare Muovetevi Devi andare da sopra ah, ah, Non puoi passare in mezzo ah, ah, ah, yeah, yeah. Qui Goomba a cosa servono? Ancora vai troppo avanti Ti dicono che sei scemo Mi ammazzano Oddio <ride> ah, ho capito Bravo Complimenti Ah, la tuta plastificatrice È invisibile ai in nemici Ma se ritocchi rivelerai la tua posizione <ride> Sì, e quel, quel tizio Però è sparito comunque uh, Un altro test senza esplosioni Questa potrebbe essere una delle serie più positive Senza, senza precedenti. precedenti Ora possiamo procedere alla prova sul campo E anche su per questo dispositivo come ho accennato alcuni nemici particolarmente potenti potrebbe essere comunque in grado di rivelare la sua presenza. Si prudente. Sì. Indossala per farti, per farti notare di meno dai nemici. Io continuo le mie ricerche, ci sono ancora tante meccaniche tradizionali da sovvertire, resta lavoro. Va bene. Uh, quindi... Deserto. Deser se uso il... Uh... Se uso il tubo per eh, coso mh, deserto e poi eh, vado da sto tizio, uh, mh, posso trasportarmi pure al monte autunno, visto che non c'è un, uh, un tubo per il monte autunno. Le mao. Bene. Ora vai eh, a. Com'è che si chiamava? Maki. Questo, vabbè, uh, potevo usare il fischietto, me lo sono ricordato. Ma hai visto che credo che non ci sia più nient'altro. La scarpa mobile, quindi eh, eh. Non lo puoi affrontare quel Tartosso. Non lo voglio affrontare quel Tartosso. Strambo. Ah, invece no, non puoi. Investi qualche margherita e poi lo puoi fare. <ride> Ti servirà molto di più di quello, però, apparentemente. Che cacchio, ma non potevo... Cioè persona... il martello è più forte della macchina mm, Non è vero, li puoi distruggere uh, quindi, quindi lo ammazzo sto tartosso, sì, dai mm. Ok, mi sa che il tartosso non ha una battaglia per sé Non sei stanco di camminare? Zitta, sembra, sembra uno di quelli là delle pubblicità Sei stanco di camminare? Prova a non camminare Resta a casa come un pigro tutto il giorno E non fare un bel niente camminare, mai più usa anche la nostra pozione per, no. per contro la pigrizia quello era non necessario quindi silenzio evita oh cosa sono? Oh. c'è cioè, gli condor uh. Oddio ma non c'è niente Oddio Devi sfondare quello Poi uccidere Un attimo più Ah è lui Allora li posso uccidere Tu lo martellato Che ti aspetti Quindi sono, sono molto deboli Sti tartossi Ma immagino fallire questa neanche uso le scarpe forti perché probabilmente hanno tipo 20 di vita li devi uccidere tutti insieme per vincere fatto <ride> ok allora la, la, la sfida è. cioè praticamente con i tartossi fai, fai bene il puzzle e li hai sconfitti eh, del tutto. vuoi sfondare quella porta? non ci riesco fallo stai beccando il muro a fianco che mira brutta che hai Devo sfonda... arrivare almeno al giallo no non devi voglio arrivare almeno al giallo così non devo più uccidere allora sfonda il boo vi ah alleluia ok ora intorno ai cosi sfondalo sfondalo ah brum brum in... investi il in toad Secondo me fatico di più ad arrivare al giallo perché ora il ho il, sì, il sacco enorme va bene eh, il sacco più grande neanche mi ha dato <ride> le monete grazie signor tartosso osso tart. osso tart si chiama è un tartosso bravo l'hai sprecato mm. Uh, che cos'è? Martello vistoso Oddio, vediamo se posso sostituire no, qualcosa. Non puoi, non puoi, non puoi. Invece sì. Solo che ho moltissime altre cose da, da sostituire. Quindi allora facciamo. Eh, togli questo, togli questo, togli questo, togli questo. Fatto. E ora li ho messi in ordine. Perché il lanciartello dopo il martello lucente? È un tipo diverso di arma, perché non li metti insieme? Perché li, li metti in ordine di come li ho trovati. E poi credo che siano pure messi in, in così. No. In Oddio, no, non voglio parlare oh con no. te. Il Se set è così oh enorme, no. probabilmente dovresti... Vai non giù, vai camminare. giù. Vai giù, vedi. Perché non c'è niente. Controlla e metti l'accelerazione che fai, così lento. Vedi, non c'è niente. Accelera! Lo sto già facendo. Di più. Ma non hai controllato ogni singolo ogni singola area del deserto. Non mi, non mi Oddio, sembra più. ma. Eh, stiamo già da un quarto d'ora qui. 12 minuti e le battaglie sono saltate. No, non, non è vero. Una sola battaglia E qui, qui è da dove siamo arrivati. Uh -huh. Niente. Diciamo che per ora il può Felix bastare so. il deserto. Quindi ora andiamo da quell'altra parte che ho trovato. Dalla torre, cioè no. dal lato della torre devi entrare nella torre. La torre è la, è la, la cosa principale, io vado, io vado alle side quest prima. Ok, um, forse non, non dovevo scendere. Non dobbiamo prima o a seguire il nastro. Devi fare sì. bonk sui cactus. Vedi, ho sempre ragione. Fai bonk su quello a sinistra che non è ancora preso. Cioè praticamente la... Adesso pensiamo di essere uno scarabeo e di passare le giornate in cima a un cactus, ma alla fine non è nulla di che, grazie per l'aiuto. Lol. Praticamente la, lo, lo speedy speedy della macchina è lo stesso... Oddio. Yay, scarpe vistose. Ah, di no, ferro. ce le abbiamo già. No, non ce le abbiamo, quelle sì. vistose no. Sì, ce le abbiamo già. Quelle vistose? No. Armi, scarpe vistose di ferro, scarpe vistose di ferro ah, quindi? Cosa vuoi dimostrare con questo? Ehi, l'estremità del nastro, ce l'abbiamo fatta? Ehm, um, no mm, arrivai Allora, fin, fin qui non è stato, stato, stato facile Prima il nastro rosso, poi quello blu E poi ci sono, ci sono stati momenti duri e alcuni molto tristi Davvero tristi Ora però abbiamo trovato il nastro giallo, così E le cose stanno prendendo una, la giusta piega un momento, dove certo. finisce questa cosa? Si è sopra, sotto la sabbia Oh wow. oh, si va sotto No, dai Adesso cosa facciamo? Dobbiamo forse metterci a scavare Abbiamo sì. trovato quel Todd Pala momento, lì c'è una scritta Vediamo un po', forse sono le istruzioni su come scavare Certo Ah, prendi la mano B, usa tipo Pala prendi C, la scava mano. Mi spiace, non so proprio leggere questa roba su se siete illuso È un alfabeto strano che non conosco proprio Proprio la che iniziava a essere attivista E non c'è nemmeno il sole a darmi speranza Perché si è spento Speranza è caldo Quindi saresti morto già Mi, Mi basterebbe un, so un raggio di sole Uno solo sarebbe davvero un soleo per me adesso Ehi guarda laggiù Una chiede di Una chiede di raggi di sole Ed eccoli lì Inquinamento La mia speranza è di nuovo alle stelle E poi quei raggi sono così belli Non credi? No cioè tipo lì c'è troppo così tanto inquinamento visivo che pure il, il sole viene, eh, viene affetto. I raggi così luminosi possono provenire solo da un luogo abitato da gente amichevole, vero? No. No. Penso giù troveremo no. qualcuno in grado di fare quei simboli misteriosi. Salta sopra. Non sei in grado di leggerlo, proprio c'è scritto lì, non sei in grado di leggerlo. Dai, saliamo sul... Prendi le forbici e taglialo, ma tu. Quando sei... In effetti, perché dobbiamo arrivare per forza all'origine? Ci mettiamo con un, un, un, un po' di pazienza e, e, e. ci riusciamo con le forbici normali. Invece che usare il cartomani. Wow! Ciao, salutami, avete ritorno automaticamente al servizio InfoCactus. Eh? sapevi che non puoi parcheggiare la scarpa ovunque ti vada. E poi evocarla con il auto scusa sono stato un cactus per così tanto tempo che per passare il tempo ho iniziato a leggere il manuale di istruzioni. Come l'hai letto? No. Comunque stiamo facendo un casino di cose. Su, questo Beh devi andare, devi andare là. Un attimo, ma è un'altra area. Sì, oh, un esatto nooo. Vedi che devi andare nella torre. Vedi che devi andare nella torre. Devi andare nella torre, <ride> idiota. Idiota, idiota. Grasso, idiota, idiota. Idiota. Ah. Est. Ah, è un'altra area questa. Sì, ci sono un casino di aree. C'è un cartapestivo bu. E no. lì c'è un Todd. Libero, lo muovosi. Sì. Ia! Yeah. Che? Okay. Qui siamo nel deserto catavetro est, ossia la zona sulla destra, giusto? Si. Sì. Dovevo fare un tour delle antiche fresche della regione. Ma non riesco a trovarli. Che cosa cacchio è successo là? No? È passato all'altro video. È già finita allora. Sì. No. Allora. Jesus. Wow, non è, non è che cambi così tanto. Ok, sì. Dov'è? Wow, è, è, è super easy. Ah, quello è un Todd, vero? Non c'era tipo una calamita per i coriandoli? Sì, però non l'abbiamo presa perché non ci andava Direi che ora sarebbe il momento Ciò cioè, abbiamo detto che non è il, il maggiore dei nostri problemi quindi. Non so, per ora che abbiamo soldi palate. Li abbiamo sempre avuti Lo so, però non sapevamo se sarebbe successo qualcosa che ci avrebbe prosciugati E sì, è successo in effetti al ninja 9000 per un pass. Ah, lì, lì credo che si può passare soltanto... Oddio, che è successo? Perché ho fatto quel giro strano? Ah, non l'ho fatto io. L'hai fatto tu. Muori tu. Uuuh. Wow. Uccidilo. Oddio. Colpisci e basta. Ah, ok. Si sì, ok Prendi i coriandoli e poi io con lo strap Che fai? Prendi tutti i coriandoli oh No Aspetta. Madonna mia no. Allora tu Signora No che ho premuto io Ma Itz? come fai a confondere i tasti? Come fai? Perché continua a pensare che Itz faccia tutto tipo Ma come? Ok, non, non rompe che niente. X è l'unico tosto che non fa niente. Niente, si, si così non serve a nulla. No, eh. Ok, di i muri rotti non, non vogliono dire niente. Prendi quel coso, quel vaso lì. Perché dovrei? Perché è un Todd Ah, ok. Quattro Todd eh, Mo' a trovarli, eh, buona fortuna. Grazie Mario, si stava davvero stretti lì dentro. Credo che questo sia il momento in cui devo usare il coso per nascondermi. Però, cioè... Questi, questi cartapestite non mi toad. danno affatto fastidio. sei tu pensavo che fosse la Calappia serpenti perché esistono gli acalappi serpenti vero no <ride> Vedi no e eh, non... l'hai già perché... fatto non succede niente eh, lo faccio arrabbiare qui non, non, non, non, lo non lo fai arrabbiare si sì, ora si è arrabbiato e ora lo posso colpire se lo trovo dov'è quel serpentod ce ne sono ancora due lo so ah. prendi i coriandoli che, oh, ah, che ti servono prendi i coriandoli che ti servono coriandoli non mi dispiaceva tanto essere un serpente specialmente in questi paraggi sembra Sabbia sempre in rovina e serpente, un classico. Che prendi ok, prendi cuoriando. Ok, l'ultimo l'ho visto. Prendi cuoriando di in... che Ma ti aspetta... servono. Le spawnano. Ne sei sicuro? Sì, l'ho già visto respawnare. Scusa se mi sono nascosto in quel modo, sono un po' timido. E poi per un serpente le tue scarpe sono una minaccia seria, sai? Quello si era bloccato! No, Marco, ti prego, smetti di premere X. L'avrai fatto 20 volte sto death E non e siamo nemmeno... Non mi mai servito. Beh sì, forse abbiamo già superato la metà. I mondi sono 5. Questo Vabbè, è già 20 terzo. volte mi sembra un numero ragionevole. Non lo so. No, è la risposta. Allora, abbiamo lasciato qualcosa indietro. No, devi andare alla torre. No, abbiamo proprio completato il tutto quest'aria. Andiamo. No, andiamo a quel posto con uh, le luci. La torre. La torre. Va bene, andiamo alla torre. Cioè. Ma cioè alla torre non c'è neanche il nastro. Oh. Vediamo. Ah wow, direttamente alla cima. Pareva brutto mettere un ascensore qua dentro, vero? Lo dico per te, eh? Io sono fresca come una rosa di carta. Secondo te siamo arrivati finalmente al viso della torre? Sì, dice un Todd. Uh, deserto. Ah abbiamo già finito il coso. Devi aprire quello o leggerlo. Leggerlo. Tu sei in grado di leggere. Mario non, non ha mai saputo leggere. C'è un occhio verde e uno. credo.. Blu. o blu. O blu oppure trasparente e prendi il blu del cielo. Va bene, ora possiamo andare in quella città. Vedi che non era tanto difficile ascoltarmi per una volta. Come facevi a sapere che non era un dungeon per il boss finale di quest'area? Perché probabilmente bisognerà tornarci dopo, per un'altra cosa, ma per ora. Senti, io non sapevo mancavamo niente, mancavamo io pensavo si andasse con avanti con la storia con quella posa. Questo sta nel trailer e quel Todd mi preoccupa un po'. wow, molti molto amichevoli qui. Wow, che luci, che vista, è spererebbe ogni artista. Ho fatto pure la rima. Buongiorno signori, posso entrare con la mia macchina? Stai cercando di fare questo impresso? Ho riservato solo ai VIP. Posso essere la chiave della terza? Passa c'è lo stesso. Allora vado a comprarmi la pure quella. No, devi passare. Parcheggio per scarpa mobili, un posto disponibile. Mmm. Devi parcheggiarla <ride> Sono un parcheggiatore abusivo. Benvenuta a Città Sniffit, un uomo si nel deserto fatto per, da te per gli Sniffit. Non hai mai parlato così per gli Sniffit? Non fa niente, così sono tipo ara, arabi o indiani, mi sa. Alcuni sì, si riferiscono a Città Sniffit con un altro nome, ma non farci caso. Il nome è giusto è questo: Città Sniffit. Che nome non esotico? So. Esotico <ride> come a questo posto. Non ha nulla di esotico. Punto. Come chiamare.. vabbè. Con tutta la gente che c'è in giro, di sicuro qui troveremo qualcuno in grado di leggere quelle strane iscrizioni. Perché dice, ecco, città di fungis. Ok. Ah, ah, ah. No, eh. Quel todd non, non no lo è. riesco proprio a prendere. No, eh. Quel todd... No, questo Boh. Qui non c'era Quindi... nessuno, così mi sono installato io. Niente affitto, tappeti inclusi nel prezzo esistente. Inesistente, una è Ok, Che Quindi... ruba i tappeti, ruba i tappeti. Ruba i tappeti! Eh. Eh... Che quello sta facendo una catapulta. <ride> salta, salta, devi saltare sopra. Non devi saltarci sopra, mi sa. Tipo catapulta. Come faccio a saltarci sopra? È qui in alto pure per Mario. Intendo tipo da qui. Salti sulla parte più alta no eh, vabbè eh, non succede niente che vuoi tu un po di brio dai guarda che voglio decollare lanciami con più forza vedi prova a martellare dal punto più alto tipo mo c'è una, una cosa lì mi appaiono le senti niente <ride> tipo appaiono le, le braccia? Si sì, del cartomagno E lo puoi prenderlo eh. e spingerlo eh. convenienza cortesia cortesia qualità oggi Sono in offerta dei prezzi pazzeschi Non è mai l'imbrazzo della scelta Allora Uh guscio, guscio d'argento Costano tutti i d'argento Avviso blocchi nascosti Questo è davvero utile eh. Cuore d'argento Allora a questo di dire. diciamo che è il più utile No ti credo Si sì. Ti prego, tanto non lo userai mai. E basta, questo è lunico. Ok. Perché... Grazie mille, grazie a te. Ti serviva il, il guscio d'argento. Perché prenderai tanti quei danni. Ah ri ri ricordati che puoi equipaggiare gli accessori. Che Serve leggerlo? L'abbiamo già visto 40 volte. A quel laboratorio non ci si può andare. Vabbè tu nella prossima boss battle morirai, ti avviso. Bene. Giusto perché hai preso il quello si sì, va bene ma vedi quello che sta piangendo Che se ne frega Parlaci C'è pure un Todd Non qui dentro Non fare caso a me Sto solo godendo questo bel lettone E non dirmi che non avresti fatto lo stesso se fossi arrivato prima di me Lo sto facendo? <ride> di ridriding troppo presto no l'ho fatto esattamente. troppo presto l'ho fatto al momento giusto è ecco ora vai a comprare il cuore anzi è il vero. guscio il guscio a me guscio cuore guscio che poi il cuore mi dà una, una um, un aumento indefinito della, dei pb un attimo qui dietro c'è qualcosa no Nooo uh posso saltare su quel coso Esatto, eccola la cosa Vedi intanto il Todd dove sta? Questa qua per forza è ecco. un sogno valeva oro Letteralmente Perché la statua è di uno sniffit normale Normale Normale è uno sniffit del mondo reale non del, del mondo di cassa l'hanno fatto in 3D Vai, pronto, non salta Ma loro non sanno che cos'è la salta. dimensione Salta! Yeet Si sì. Uh, oggetti gratis Presto, prima che si vanno a rubare Via, via un Ah, sfigato, sono un Ah, è caduto tipo un Todd. Fogli Fungo lucente, questa è una cosa nuova Un fungo luccicoso che, che ripristina ancora più salute E fiori di fuoco lucente E fiori di oh din Oh, ti ringrazio tanto, sono stato intrappolato qui per un'eternità Non è questo il modo di trattare un beat come me la l'hanno riparcheggiata Almeno c'è sempre la mia lussuosa, lussuosa villa. villa Che mi attende a Todd. Arrivederci mm. Oh, vieni a trovarmi se puoi Saprò ricompensarti profondamente Uh, sarà quello lì del, di quel tesoro sì. Che non si riesce a prendere Comunque sì, hai visto che la scarpa te l'hanno riparcheggiata Sì, lo so in, in modo corretto <ride> E Ora lì non c'è nessuno a giocarpero E eh, posso fare da solo? No Beh vai avanti non perdere tempo Ciò siamo ma 30 minuti devi andare al negozio prima di tutto non ti ricordo allora, e poi come compro il, il pass VIP Che pass VIP non ci sta nessun pass Sì, quello per andare all'hotel Allora compra Guscio d'argento, cuore d'argento Guscio, guscio, cico, guscio, guscio Sì Che sicuramente ti riduce di un bordo dei danni P Proprio prima tu hai detto eh, non abbia, non, tanto non c'è niente che ci può prosciugare tu, tutti i soldi Accessori Ho detto che lo pensavo finché non ho visto il pass ninja E non c'entra niente qui il pass ninja Comunque io ti consiglio di fare una cosa gli ho... oggetti venduti nei negozi sono scontati al 20% Io ti ah. consiglio una cosa Quando hai preso tutti i Todd Switch alla campanella in quell'area Finché non cambia area Vedi per esempio ora mm controlla adesso che cosa ti manca in stare mappa tutto. tutto cioè non ho fatto nulla <ride> enorme enorme sta città hai preso tipo due tod e sono pochi comunque direi che salva e interrompiamo qua oddio mi ha riempito del tutto i cosi sarà cioè, una cosa importante lo vedremo Suonario Todd mi ha dato questo quindi dovrebbe essere la cosa importante Smettila di bucarlo dentro. però Di rimbuccarlo. <ride> belle martellate, Mario. Ok, ma vabbè, salva e basta. Siamo a 30 minuti. E dove salvo? Cioè, voglio Stava andare in giro. lo so, però non voglio andare così indietro. Lei. Okay. Che così indietro? Che devi solo okay, fare il giro dell'ago. Devi solo fare il giro dell'ago, ma non è tanto indietro. Sembrava un fiore ma mi sentivo un'erbaccia come al, al solito sì. Cioè qui stanno un sacco di cose importanti Appunto, ma le vediamo nella prossima parte non, è, non, è, non, è, non abbiamo tempo adesso Va bene, speriamo, sperando di non lasciare niente block. in questa in questa città Sì, sì beh nella Ci prossima parte peghiamo. continueremo a esplorarla Possibilmente anche finire di esplorarla e poi andremo avanti nel deserto Quindi ci vediamo alla prossima, ciao! ciao.